La sostenibilità è nessuno escluso. La sostenibilità è pensare alla qualità della vita dei nostri figli. La sostenibilità è equità sociale, è rispetto dell'ambiente, è rispetto delle generazioni presenti e future, è la imprescindibilità di lasciare a chi verrà dopo di noi quello che noi abbiamo trovato, possibilmente anche migliorandolo. So, Sustainability is the ability to make and deliver vaccines at a price which is affordable. Sustainability is the the and the of our La sostenibilità è il miglioramento della qualità della nostra vita e il miglioramento della qualità della natura.